Buongiorno, mi chiamo Federico Galvani, sono un docente di Biologia Molecolare all'Università di Siena nel Dipartimento di Biotecnologia, Chimica e Farmacia. In questo periodo così strano, in cui siamo ostaggi di un virus chiusi nelle nostre case, volevo parlare di virus, ma eh, da un punto di vista molto diverso, forse molto controcorrente cioè quello di virus come nostri amici, o meglio, eh, compagni di viaggio in quello che è l'evoluzione degli organismi e della specie umana in particolare. Innanzitutto alcuni termini per capirci bene durante queste due lezioni. Il primo di tutto è che cos'è il genoma e il DNA, cosa che forse in, già sapete almeno in parte. Il DNA è questa molecola molto lunga, questa doppia elica, una stringa di, eh, composta da nucleotidi G, A, T e C che eh, può essere lunga fino a 2 metri all'interno della cellula umana per esempio divisa in eh, 46 eh, sottostringhe che sono i cromosomi e impacchettata all'interno del nucleo della cellula è molto lunga ma molto sottile per cui diciamo che ci sta tutto l'insieme del DNA all'interno del nucleo di una cellula è eh, chiamato genoma, cioè l'insieme dei geni. I geni sono un piccolo tratto di eh, questa doppia elica che nel gergo comune si dice che codifica per una proteina, cioè una serie di queste sequenze, come le lettere di eh, un testo, eh, codifica, indica come costruire una eh, proteina. Questa eh, funziona così, il DNA viene trascritto, cioè viene fatta una piccola copia a singola elica che si chiama RNA, esce dal nucleo della cellula, va nel citoplasma e lì i sistemi di eh, traduzione la traducono appunto in proteine. Più proteine formano insieme poi un complesso macromolecolare che ha una determinata funzione e quindi tutto l'insieme delle proteine fanno, la fanno essere la cellula quello che è, comportarsi in un determinato modo. Tutte le cellule del nostro corpo, che sono circa 40 miliardi in un essere adulto, eh, contengono la stessa quantità di eh, DNA. Noi trasmettiamo questa informazione genetica, il nostro genoma, da genitori a figli. Eh, è per questo che i nostri figli sono molto simili a noi, ma appunto molto simili non uguali questo perché il sistema è eh, quasi perfetto è volutamente imperfetto per cui da individuo a individuo il dna non è mai sempre uguale ci sono dei piccoli cambiamenti casuali che avvengono e questi piccoli cambiamenti fanno sì che eh, i nostri figli appunto non siano uguali a noi e se guardiamo da una prospettiva molto più lontana eh, ci ha permesso di evolverci da quello che era una scimmia, a un ominide all'Homo sapiens. Questo perché è il, appunto, essendo tutti diversi uno dall'altro, poi l'ambiente seleziona gli individui più eh, adatti a quell'ambiente e eh, c'è la selezione darwiniana e appunto i figli sono sempre un po' diversi, fino a differenziarsi molto. Questa su grande scala ci ha portato da eh, un organismo unicellulare a eh, molluschi, a rettili, pesci rettili eh, e poi eh, anfibi e mammiferi fino a noi sempre accumulando piccole piccole differenze questo in genere è quello che eh, si dice e si sa ma non è solo questo cioè eh, il DNA abbiamo detto viene trasmesso in maniera eh, verticale quindi un individuo, questo organismo ancestrale qui, vediamo, trasmette il proprio DNA alla discendenza, si accumulano piccole differenze, l'organismo diventa sempre eh, leggermente diverso dai genitori fino a formare un nuovo organismo, A. Nel passato, probabilmente, qualcuno dei eh, suoi antenati aveva preso una strada, si dice, evolutiva diversa, cioè era diventato un organismo B accumulando mutazioni e cambiamenti diversi. Quello che può essere, eh, ad esempio, un, una tigre, nei felini, una tigre rispetto a un giaguaro. Se andiamo ancora indietro nel tempo... Eh, un antenato ancora precedente probabilmente aveva preso una strada evolutiva completamente diversa e è diventato l'organismo C. Se parliamo sempre di mammiferi, e andiamo molto indietro nel tempo, si potrebbe parlare che questo organismo C poteva essere un elefante, per esempio. Questo trasmettendosi, questo è, è l'albero filogenetico, si chiama, che mette in relazione tutti eh, gli organismi tra di loro in base alla loro evoluzione, a quando si sono separati nel passato, sono diventati Organismi diversi, specie diverse. Questo trasferimento genico verticale, cioè da genitori a figli però, non è l'unico trasferimento genico che conosciamo. Ce ne sono altri, in particolare, anzi uno, e è il trasferimento genico orizzontale. Vuol dire che io il mio DNA non lo prendo tutto dai genitori, ma una piccola parte, casualmente, in un momento, non in tutti gli individui, Può provenire da un'altra specie o da un altro organismo o da un altro individuo. E questo quindi è un trasferimento appunto verticale, non avviene tram tramite la riproduzione, ma avviene semplicemente condividendo l'ambiente venendo a contatto. Questa è una cosa che sembra in realtà piuttosto strana, ma strana non è, facciamo alcuni esempi. Il più famoso è eh, nei batteri, ad esempio andiamo negli organismi più semplici, cominciamo da lì, eh, abbiamo la coniugazione, ovvero nei batteri ci sono i cromosomi, uno che contiene tutta l'informazione genetica per i batteri, più alcuni piccoli, si dice, episomi, cioè piccole molecole di DNA separate. I batteri creando dei pili, cioè delle connessioni, dei piccoli tubuli di connessione da una cellula all'altra, possono scambiarsi queste informazioni quindi trasmettere del DNA da una cellula all'altra, da una cellula donatrice a una cellula che accetta questa informazione. Quindi il genoma batterico di, della nuova cellula ha acquisito nuove informazioni, ha acquisito nuovo DNA, si è evoluto, è diventata una cosa leggermente diversa, non solo cambiando con le mutazioni appunto, ma anche acquisendo da fuori, ecco qua la, eh, il trasferimento genico orizzontale, acquisendo da fuori nuove, eh, nuove informazioni, nuovi geni. In questo caso nei batteri è famosa eh, questa eh, coniugazione perché permette ai batteri di trasmettere eh, l'uno all'altro la resistenza agli antibiotici, per esempio. Quindi un batterio resistente agli antibiotici può far diventare resistente agli antibiotici un altro batterio, addirittura un altro tipo di batterio, semplicemente e trasmettendogli l'informazione, il DNA, che serve per creare l'enzima che degrada l'antibiotico. Però, eh, va bene, i batteri non sono elementi semplici, sono cellule piccole, lo posso capire, ma come può succedere eh, nelle cellule più complesse e negli organismi più complessi? Vediamo ad esempio eh, un esempio appunto estremo che è successo durante l'evoluzione, è quella di due organelli cioè due piccole compartimentalizzazioni della cellula nel citoplasma, i mitocondri e i cloroplasti. I mitocondri sono eh, la centrale energetica della cellula, quella che gli permette di consumare ossigeno, di usare l'ossigeno per produrre energia. I cloroplasti invece sono presenti solo nelle cellule vegetali, e servono per fare la fotosintesi clorofiliana, cioè per fissare l'anidride carbonica dell'aria in molecole più complesse, tipo gli zuccheri, quindi molecole organiche. E durante l'evoluzione non è che le cellule hanno sempre avuto eh, i mitocondri o i cloroplasti. All'inizio c'era una cellula senza eh, mitocondri, che eh, era un batterio, probabilmente un archebatterio che a un certo punto ha inglobato un batterio capace di usare l'ossigeno eh, per produrre energia. E questo è diventato poi il mitocondrio. Prima è vissuto all'interno della cellula, si dice endosimbiosi, cioè vivevano insieme uno nell'altro. Ci sono alcuni batteri parassiti che vivono dentro le cellule. Questo più che parassita... Era un mutuo scambio, cioè io ti do questo, tu mi dai qualcos'altro. Vivevano bene insieme. Poi pian piano la, eh, è diventato un organello, cioè incapace di vivere indipendentemente al di fuori della cellula ma anche all'interno della cellula in realtà e eh, maggior parte del DNA che questo batterio conteneva è, si è trasferita all'interno del nucleo, ecco che l'informazione per fare il mitocondrio molta è dentro al nucleo, e però un po' di questa informazione è rimasta all'interno del mitocondrio, cioè il mitocondrio contiene parte del suo genoma, parte del suo materiale eh, genetico. È questo che ci fa eh, supporre che eh, all'inizio sia stato un organismo indipendente, quindi un batterio indipendente. Un po' più tardi, nell'evoluzione, quindi diciamo, si è formata la prima cellula eucariotica vera e propria, con il nucleo chiuso, i mitocondri, eccetera. Poco dopo è avvenuto un evento simile, eh, una cellula eucariotica primitiva ha inglobato un, un cianobatterio, probabilmente, cioè un batterio capace di fare fotosintesi al suo interno, anche questo all'inizio come endosimbiosi, e poi pian piano in quelle che saranno le cellule vegetali è diventato un Cloroplasto. Bene, eh, vedete questo è eh, quello che si dice l'albero eh, filogenetico cioè eh, da una comunità ancestrale di, di cellule primitive sono nate le varie specie di batteri, archeobatteri, eucarioti, piante e animali e ci sono stati due grossi quindi trasferimenti orizzontali prima i mitocondri generando le prime cellule e successivamente i, i, i plastidi, i, i, i cloroplasti, generando le prime cellule vegetali. La maggior parte del eh, genoma, abbiamo detto, di questi eh, endosimbionti si è trasferito nel nucleo della cellula, ma parte è rimasta all'interno degli organelli. Ok, voi potreste dirmi, ma eh, è un esempio eh, estremo e non solo, è anche ipotetico, è teorico, perché noi non abbiamo le prove, abbiamo delle prove indiziarie, hanno del DNA, hanno loro hanno una doppia membrana, eccetera, eccetera, hanno il loro codice genetico, è vero, ma si, chissà se è successo veramente. Beh l'ideale è trovare delle specie animali che ci, con il loro stato intermedio ci raccontano un po come potrebbe essere andata la storia e, e un bellissimo esempio in biologia è, è l'elisia clorotica che è una eh, lumaca di mare che vive nel mari sulle coste del nord america e eh, quando eh, è giovane è così è marrone si nutre mangiando ehm, alghe, una particolare tipo di alga in realtà, è molto specializzata. E cosa succede? Piano piano i cloroplasti che stanno nelle cellule di questa alga che la lumaca mangia, vengono assorbiti, tipo endosimbiosi, proprio dalle cellule eh, intestinali di questa lumaca, che a lungo andare diventa verde non diventa solo verde in realtà i cloroplasti sopravvivono all'interno di queste cellule e la lumaca diventa capace di fare fotosintesi clorofiliana e da animale eterotrofo cioè che deve mangiare altri animali per procurarsi sostanze organiche diventa un animale autotrofo con la luce del sole capace di fissare l'anidride carbonica dell'aria per creare molecole complesse ora è capace di sopravvivere anche diversi anni senza più nutrirsi dell'alga, semplicemente facendo fotosintesi. È una eh, via di mezzo, nel senso che sono cellule eh, di un eh, um, animale, di un eucariota superiore, che ha, ha inglobato dei cloroplasti. Non... Ehm, in realtà non è una pianta, perché si muove, perché ha altre caratteristiche che la fanno essere un animale, ovviamente, eh, non solo, ma non è propriamente un animale autotrofo perché alla sua progenie, cioè ai suoi figli, non è capace di trasmettere i cloroplasti. I suoi figli saranno di nuovo marroni. Anche se parte, pare, che parte dei geni dell'alga, non del cloroplasto, dell'alga, siano stati, vengano inglobati dalle cellule della lumaca, perché per far sopravvivere il cloroplasto serve altre informazioni che derivano dal genoma della pianta, dell'alga. Quindi è una via di mezzo. Il passo successivo sarà quello, probabilmente nell'evoluzione, tra qualche centinaio di migliaia di anni, non lo so, milioni di anni, sarà quello di trasferire il materiale genetico direttamente nelle cellule germinali di questa lumaca cioè quelle che servono per la riproduzione in modo tale che anche i figli acquistino la capacità di far sopravvivere i cloroplasti o addirittura di creare cloroplasti indipendentemente dalla necessità di mangiare delle alghe all'inizio quindi comunque questa endosimbiosi è possibile e, e succede appunto anche ora il modo in realtà eh, meno eh, traumato, meno grosso di trasmettere informazioni che inglobare un intero organismo, che non è eh, sempre eh, comune, è quello eh, di essere infettati da un virus. Spieghiamolo meglio partendo dai batteri. Anche i batteri hanno la loro croce, anche i batteri hanno i loro virus, si chiamano batteriofagi. Sono eh, queste specie di ragnetti qua, con delle zampette con cui si ancorano ai batteri e una testa che contiene uh, il materiale genetico, l'informazione per creare nuovi virus. Si attaccano ai batteri e iniettano il DNA all'interno del batterio. Il batterio cosa fa? Comincia a produrre le proteine necessarie per creare il virus, ne crea centinaia all'interno della cellula batterica che poi si spacca, libera tutti questi virus e che vanno a infettare altri batteri. Eh, ora, quando fa questa cosa qui, cioè eh, esce da una cellula batterica e va a infettarne un'altra, non è detto che il, batterio, il batteriofago, cioè il virus, eh, porti con sé solo il suo materiale genetico, ma può anche portare con sé parte del genoma del batterio. Perché? Perché in realtà il... Eh, il DNA del batteriofago si integra nel genoma e quando se lo riprende fuori il batteriofago può prendere una parte più grossa, è come se io inserissi appunto una pagina in un libro poi quando me la riprendo ne prendo in realtà due e me le porto con me e le porto a qualcun altro ecco gli ho portato più informazione di quella iniziale, quindi si può trasmettere da un batterio a un altro batterio dell'informazione genetica contenuta nel genoma attraverso un'infezione bat batteriofagica, cioè di un, di un virus. Si chiama trasduzione batterica, ma questo poco importa. Comunque, se ci pensate, appunto, i virus sono un'ottima trasmissione di DNA perché si spostano da una cellula all'altra, trasmissione orizzontale ovviamente, perché si spostano da una cellula a un'altra portando con sé proprio il materiale genetico. Quindi se ne prendono un po' di più, portano anche quello. Ma può essere utile un virus anche a dei batteri? Sì, può essere utile anche un virus a dei batteri. Esistono ad esempio eh, dei batteriofagi, che eh, vedete questo ehm, arco eh, di cerchio eh, verde chiaro, che è il genoma di un batteriofago inserito nel genoma batteri. Questi batteri proliferano, stanno abbastanza bene, non, non, il batteriofago non li uccide più di tanto, o solo uno ogni tanto, liberando nuove particelle fagiche che andranno a infettare, ma poco la popolazione che lo ha originato, perché ehm, il virus con il batterio o con il suo ospite in generale tende a raggiungere un equilibrio. Adesso ve lo spiego meglio. Finiamo questa cosa qui. Il, eh, qual è il vantaggio di tutto ciò? Che se nell'ambiente ci sono altri batteri, questi qui arancio, in competizione con i batteri azzurri, il batteriofago prodotto da poche cellule che si ammalano dei batteri azzurri va a infettare e uccidere le cellule competitori del Batterio arancione. Quindi è un virus che serve per eliminare i concorrenti. Quindi lo porta con sé e pagando un piccolo prezzo di qualche morto ogni tanto. I virus eh, si comportano effettivamente così, cioè tendono a raggiungere un equilibrio tra quello che è eh, il benessere dell'ospite e la loro capacità di eh, riprodursi e eh, infettare altri ospiti. Perché? Perché non ha interesse il virus a uccidere immediatamente l'ospite. Se il, lo prende, lo uccide eh, subito, non gli dà l'opportunità di diffondere la malattia. Quindi, eh, quando un nuovo virus arriva in una specie animale, nell'uomo ad esempio, eh, all'inizio può essere anche molto grave, perché eh, è la prima volta che questo virus eh, vede eh, l'essere umano, una cellula umana, è la prima volta che cominciano a interagire. Ecco perché eh, ad esempio l'ebola, che è un virus che eh, si proviene eh, dalle scimmie eh, e dai pipistrelli in realtà, per la maggior parte, eh, si trasmette eh, sì velocemente da uomo a uomo, ma è molto letale, è un virus giovane, cioè è passato da poco dal eh, pipistrello all'uomo e eh, è molto quindi letale. Questo fa sì che eh, non ci sia tempo di diffondere in realtà la trasmissione, eh, la trasmissione virale, quindi non conviene neanche al virus. I virus che ci sono eh, a infettare la specie umana da più eh, centinaia di migliaia di anni in realtà hanno raggiunto un, eh, un equilibrio, e perché appunto entrambi ne hanno un vantaggio. Questo vedrete ci tornerà eh, utile saperlo. Vediamo un altro esempio di eh, virus che aiuta un eh, altro organismo importando informazione che gli serve. Allora, questo Dicantelium langinosum, che sembra un incantesimo di, We di um, Harry Potter, ma in realtà è una pianta che cresce in terreni caldi, fino a 55 gradi, scusate, nel eh, parco dello Yellowstone eh, in America. E in realtà lei non è capace di crescere in questo terreno è troppo caldo eh, riesce a crescere solo se è infettata da un fungo che è colonizzata da questo fungo che gli fornisce dell'informazione genetica necessaria per crescere in questo ambiente questo fungo a sua volta non è capace in realtà di eh, aiutare la pianta se non è infettato da un virus che lo trasforma e fa sì che questo virus sia capace di crescere in queste condizioni. Quindi è un equilibrio appunto, il virus infetta il fungo non lo vuole in realtà uccidere, anzi vuole che stia bene per poter star bene anche lui e quindi lo aiuta a stare meglio in questo ambiente. Il fungo, la, il fungo del resto non vive se la pianta non sta bene, quindi il fungo poi aiuta la pianta. Trasmissione orizzontale di informazione genetica da un virus a una pianta altro esempio intermedio molto importante molto importante perché eh, in realtà è una situazione in cui un in cui un virus ha, eh, non infetta neanche eh, gli individui che ospita si chiama eh, l'ospite si chiama toxoneuron nigriceps, nigriceps è una vespa che inietta con un suo um, ovo depositore l'uovo all'interno di una larva, più uova in realtà, all'interno di una larva, di un coleottero, e eh, all'interno di questa larva le uova si svilupperanno, le larve si svilupperanno, e nasceranno poi nuove vespe. In realtà eh, non inietta solo l'uovo, perché iniettando l'uovo questo verrebbe ucciso dai sistemi di difesa della larva. Quello che succede è che inietta anche dei virus. Dov'erano questi virus? Questi virus, o meglio l'informazione genetica di questi virus, stava integrata nel genoma della Vespa stessa. Il genoma del virus è, fa parte di quella molecola lineare del DNA del genoma della, della Vespa. Solo quando eh, produce le uova, alcune cellule cominceranno a produrre anche questi virus e eh, entreranno nella larva l'uovo e anche una certa quantità di questi virus. Cosa infettano? L'uovo, di nuovo, da vespa a vespa? No. Vanno a infettare le cellule della larva. Infettando le cellule della larva le fanno impazzire. Queste non attaccano più, anzi nutrono le uova, e non solo, la larva è, è bloccata, cioè non cresce più, non diventerà più una farfalla. Rimane larva, un perfetto asilo per le uova e le larve della vespa, fino a quando non eh, morirà perché le vespe mh, nuova, di nuova generazione usciranno appunto da questo, eh, da questo bruco. Eh, quindi è un... Eh, è dell'informazione dell genetica che sta nel genoma della vespa, che non esce per infettare un'altra vespa, quindi non è un virus normale che infetta individui della stessa specie, no, va a infettare le cellule della larva bersaglio e non lo fa perché poi queste trasmettano l'infezione ad altre cellule, di altre larve. No, non ce la fa, non ce la fa a crescere, e riprodursi all'interno delle, delle cellule della larva. Serve solo per trasformarle. Vi lascio un po' poi ragionare tra di voi su quella che può essere eh, l'implicazione di questo, cioè eh, è un virus o non è un virus, perché potrebbe anche essere visto come un gene della Vespa che ha, eh, esplica la sua funzione, cioè capace di fare la sua funzione, non dentro la cellula della Vespa, ma nella cellula di un altro organismo. In ogni caso all'origine era sicuramente un virus capace di infettare Vespe e ha deciso però di non uccidere più il suo ospite, ma di aiutarlo nella procreazione, in modo tale che anche lui potesse essere riprodotto all'infinito fino a che la Vespa non ha vita. Bene. Quindi eh, abbiamo visto eh, l'albero filogenetico. L'albero filogenetico, eh, cioè l'evoluzione delle varie specie a partire da un precursore comune, con i due grossi eh, spostamenti orizzontali, trasmissioni orizzontali di informazione eh, genetica che sono stati eh, il trasferimento del mitocondrio e il trasferimento del cloroplasma. In realtà abbiamo visto anche altri esempi di come l'informazione genetica si può spostare orizzontalmente, non solo verticalmente, da genitori a figli. E eh, questo avviene più frequentemente di quanto si pensi, appunto, quegli esempi che ho fatto vedere io, forse più affascinanti, eh, ma ce ne sono tanti altri, eh, piante che hanno acquisito materiale genetico dai funghi, che eh, l'hanno par parassitate, che adesso questi funghi non ci sono più, però si riconoscono questi geni che erano di funghi dentro alla pianta, batteri appunto che si sono scambiati in materiale eh, genetico, eh, eccetera. Per cui non si parla quasi più di albero della vita o albero filogenetico, ma bisognerebbe parlare in realtà di rete della vita, rete filogenetica, perché appunto c'è questo spostamento, questa eh, trasmissione di eh, DNA in orizzontale che è più importante di quello che eh, si pensa, anche se è difficile da credere, forse scomodo da credere, perché ci fa essere forse un po' più fragili, no? non, nostro, non siamo così stabili, potremmo anche eh, essere eh, trasformati da qualcuno. E questo succede in realtà, esistono anche dei virus che eh, trasmettono del materiale genetico e... Eh, trasformano le nostre cellule e le fanno diventare cellule tumorali, ci sono dei virus che causano tumori. E non solo, ma il, anche il virus stesso può essere trasformato dalla eh, infezione, perché quando si sposta di nuovo si può integrare nel nostro genoma e poi quando si riprende la sua informazione genetica in realtà se ne porta via un pezzo più grosso, qualche gene umano. Ecco allora che eh, con questa eh, informazione è diventato un virus con delle capacità diverse. Questo acquisire informazione lateralmente, cioè orizzontalmente, in realtà, è molto importante perché ha permesso, a parte i due salti, grossi salti mitocondrio e cloroplasto, evolutivi, salti evolutivi, ma eh, accelera molto l'evoluzione. Perché un conto è avere uno strumento e fare dei piccoli cambiamenti su questo strumento vuol dire avere un gene, cambiare delle piccole lettere che lo codificano e avere qualcosa di meglio e fare dei cambiamenti e un altro conto è avere nuove istruzioni improvvisamente dei pacchetti di informazioni grossi, nuovi per fare una nuova funzione o parte di una nuova funzione eh, da, ex novo, da zero e questo appunto consente po, un salto evolutivo la, eh, nella prossima lezione questa era stata introduttiva diciamo, nella prossima lezione entreremo più in, eh, nello specifico del, diciamo del coronavirus cioè dei virus come quelli eh, che adesso ci fanno un po' dannare e capiremo come loro hanno aiutato proprio la specie umana a evolversi. se avrete la pazienza ovviamente di ascoltare anche la seconda puntata